Ciao, in questo video andremo a estrarre un DTM, un Digital Terrain Model, da un DSM, un Digital Surface Model. Innanzitutto andiamo a capire qual è la differenza tra i due. Entrambi fanno parte della grande famiglia dei DEM, il Digital Elevation Model, però il DSM praticamente è un modello digitale delle superfici in cui è presente non solo il livello del suolo, ma anche il costruito e la vegetazione. Il DTM, invece, è un modello digitale del terreno in cui è presente il solo livello di eh, suolo. Eh, queste operazioni le andremo a condurre su un eh, DSM da leader con una risoluzione 1 eh, metro. Eh, C'è da precisare che se eh, avessimo avuto praticamente i file sorgente dalla eh, campagna eh, di rilievo Leader avremmo potuto effettuare questa eh, operazione eh, praticamente utilizzando il tool eh, gratuito, eh, l'Astool, così da eh, ottenere sicuramente un eh, risultato più eh, ottimale rispetto a quello che andremo a, a ottenere eh, adesso. In pratica quello che eh, andiamo a fare, è, eh, utilizzando QGIS e eh, gli eh, algoritmi di Saga, è andare a eliminare questi eh, edifici e eh, il vegetato, cioè la vegetazione, eh, quindi il costruito e la vegetazione, da eh, questo eh, DSM eh, facendo in modo di eh, ottenere un risultato che è in pratica un, eh, un DEM eh, in cui è presente il solo livello di suolo, che come potete vedere è presente qui. Allora, come prima cosa andiamo a eh, attivare l'algoritmo eh, eh, Filter si trova in processing io già l'avevo utilizzato in precedenza doppio clic si sceglie il grid di riferimento il raggio di ricerca il raggio di ricerca è diciamo, direttamente correlato alla risoluzione del del raster quindi in questo caso la limite risoluzione, risoluzione è un metro e andremo a inserire in un raggio pari a eh, 10 metri eh, la pendenza del terreno eh, approssimativa eh, la lasciamo così come fu eh, 30 eh, su 30 gradi e eh, però eh, questo tipo di eh, dato eh, se magari eh, lo conosciamo in precedenza Uh, abbiamo ad esempio in questo caso che effettivamente la, uh, la media della pendenza di questo uh, DSM è intorno ai 30 uh, però magari potremmo trovarci uh, a avere una, una pendenza differente quindi potremo andare a modificare questo tipo di pendenza e comunque questo è un valore che va uh, sostituito e cambiato in funzione di quello che è il risultato uh, finale poiché c'è da dire che questo processo di trasformazione del DSM in DTM è un processo che va comunque iterato. In genere, quando termina, o siamo abbastanza fortunati da avere un risultato ottimale, oppure dovremo comunque ripeterlo. Quindi Adesso clicco su Run, però metto in pausa perché è un processo un po' lungo e riattiverò il video a breve. Eccoci qui, il processo è terminato e abbiamo avuto come risultato due eh, DEM. Il primo praticamente che è il, eh, il solo suolo, è stato estratto il solo suolo dal DSM. Il secondo invece è il costruito più eh, la eh, vegetazione. Se vi ricordate qui c'è praticamente questa costruzione che è stata inglobata negli oggetti da eh, rimuovere. Quindi, fatto ciò, possiamo andare a lavorare sul secondo dei, dei DEM e andiamo praticamente, dei DEM ottenuti nel processo precedente, e andiamo praticamente adesso a attivare, sempre tramite Saga, il multilevel di SP-Line Interpolation from Raster. Indichiamo quale deve essere il il DEM su cui deve eh, lavorare diamo l'indicazione della cella, in questo caso è eh, un metro per un metro, quindi 1. e eh, vediamo il risultato finale. Ok, il risultato finale dovrebbe essere il nostro eh, DTM. Andiamo a verificare se eh, è abbastanza corretto generando un il-shade che metteremo a confronto con l'il-shade eh, del DSM di partenza. C'è questo plugin molto interessante che è il Map Swipe Tool, eh, consente appunto di fare dei confronti sui eh, livelli cartografici presenti, si vanno a selezionare i livelli e poi è possibile andare a confrontare Come possiamo vedere, il risultato è abbastanza uh, soddisfacente. Forse avrebbe bisogno di un'altra iterazione, però già da qui possiamo avere un buon uh, risultato Uh, quindi un buon confronto e quindi definire che uh, il nostro uh, DTM è stato effettivamente uh, realizzato un saluto e alla prossima